Siamo qui con Paolo Lambertini, eh, vicepresidente dell'Associazione dell Familiare delle Vittime della strage di Bologna del 2 agosto dell'80. Il titolo dell'incontro del, del, dell appena concluso è appunto «2 agosto, dopo 41 anni mandanti, la strage non è più un mistero». Come ha accolto l'associazione eh, l'esito di questa ultima sentenza? Allora, c'è da dire che... Questo processo è stato fortemente voluto dall'associazione, dall fortemente voluto, spiego meglio, eh, il processo nasce proprio perché in anni precedenti l'associazione ha depositato delle memorie e dai quali, che proponevano delle piste di indagine, delle piste sulle quali approfondire e indagare. Mi permetto anche di aggiungere un fatto, non sono frutto di nostre capacità particolari, perché noi siamo veramente le persone qualunque, come erano persone qualunque quella della strada. È perché in questi anni attorno all'associazione si sono riunite persone, io mi permetto di dire straordinari, che sono ex magistrati, avvocati che in qualche modo ci fanno da consulenti gratuiti, insomma, ne cito uno, Claudio Nunziata, ex magistrato, che, quindi grazie, a, torno alla domanda, grazie a queste memorie eh, la procura ha preso in esame la possibilità di riaprire delle indagini. Prima è stato, è stato celebrato un processo a Gilberto Cavallini e, mh, che si è concluso in primo grado con la, con la condanna all'ergastolo e poi successivamente la procura voleva chiudere, archiviare il processo che noi abbiamo chiamato mandanti. La procura generale con un atto forte che è quello dell'avvocazione a sé ha, ha, invece ha deciso di proseguire le indagini. Noi avevamo forti aspettative perché sapevamo che erano anni che la procura indagava indagava in maniera veramente seria, aveva individuato un magistrato capace, competente, a tempo pieno, ne aveva affiancato un altro, sapevamo che aveva, aveva fatto grossi, grossi passi in avanti, quindi le aspettative erano alte. Erano aspettative che andavano nella direzione di, in realtà, riempire una cornice che noi avevamo chiaro da tempo, eh, però sono riusciti ad, ad aggiungere, a colorare in maniera veramente... È incredibile quella cornice ad aggiungere pezzi importanti anche oltre le nostre aspettative e quindi l'abbiamo accolta come un, un segno di avevamo ragione a continuare a essere così ostinati, mi permetto di dire che va oltre la determinazione, eh, ha senso un, le lotte che stiamo facendo, le battaglie che stiamo facendo. Grazie mille.